anche lei signora era in prima fila cioè, ah, nel prima senso era nella, nella, nel fila, gruppo no? di gente pacifica sì, che stava sì, manifestando sì. No? Ho, visto, ho visto persone sedute per terra e la polizia che con i uh, gli idrogeni, uh, bagnava loro su sopra la testa proprio in questo modo non solo Dopo, e loro non si muovevano avevano la carica di acqua addosso ma non si muovevano, non si spostavano onore a questo popolo. onore non solo poi, dopodiché hanno incominciato con i lacrimogeni, la gente è messa così, si era bendata, non riusciva a vedere, non, io non riuscivo a respirare, cioè io non lo so. Mi ripete Ma... da dove è venuta? Da Bari. Da e da lei Bari. Ha, ha fatto più di 800 km per sì, venire qua? Sì, siamo partiti, riservati alle 9.30 e, e siamo arrivati stamattina alle 8:15. Ma non siamo soltanto noi, sono da cioè, Verona, Sicilia. Cioè, sì, dalla Sicilia. Sicilia ci conferma? Sì sì, sì, sì, sì, ci sono. Certo. E non solo una macchina, ma diverse. E Trieste non deve mollare. Quindi non è un caso? Perché no, non è un caso. Anche lei signora era in prima fila?